benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Continuiamo con l'uovo dei desideri. piccolo, piccolo Kinder. grande. Giriamolo Davide, giriamolo. A, gir a girarlo. Eccomi, vengo io. Eccolo qui, l'uovo dei desideri di Davide. Ricordiamo che Davide l'ha voluto fare grande, grande, grande. E vediamo un po' l'uovo dei desideri di Sara un po' piccolo più ma tu ne avevi scelti piccoli eh, Sara sì. ne aveva scelti tre tre, tre. doveva farli piccolini eh, i piccoli li ho trasformati in uno grande giusto e poi abbiamo fatto a parte un altro più piccolo ah, oh. basta continuare così ah, no. allora mettiamo giù le uova basta, prepariamo giù. la tavola Qualcuno? e iniziamo Qualcuno? a Pitturare. Pitturare. io inizio da questo li pitturiamo e, e li decoriamo. io inizio da questo io farei l'uovo kinder proprio vuoi ma fare no. l'uovo kinder? no lo farei io giallo rosa. Ah, io, allora, lo, io lo faccio giallo un pezzo di stagno alla testa io faccio questo giallo perché sembra che c'entra il pezzo mi cittadino. raccomando eh, perché poi dopo dobbiamo anche confezionarlo dai metti io voglio quello verde tu non vuoi quello verde? no, no anche questo questo la Ah la scodellina? Sì la scodellina. Mettiamo il giallo? Sì. Perché non basta quello, giusto? Perché? Ma noi ne abbiamo altri qui. Sì, ne abbiamo altri, abbiamo il nero. No, no, nero. no. No, il nero, via, via, buttiamolo via, il nero. Cosa ci serve il nero? Sì. Però... Ci per vince... dipingere i capelli a papà? Però... oggi non c'è il nero. Non facciamo uno però... scherzetto? Ah, no. Lo teniamo sì. per dipingere i capelli di papà. Sì, sì. Mi piace come idea. E così c'è un, un bicchierone? Giusto. Quindi aspettiamo quindi. un po' di giorni e poi lo facciamo. Perché oggi è la festa del papà. Oggi è la festa del papà. Sì, anche se io ho comprato già... la torta. Ne ho comprato la torta. Oh, non si svela. A parte che non c'è adesso papà. Noi stiamo facendo questo video senza papà. Quindi possiamo eh? dire che non è tutto quello. Però non troppo tutto, eh? Non è vero. Perché non sapete che eh. Cosa? <ride> è? Cosa? Il Non c'è oggi? Shhh. Più perché entra all'improvviso. Non c'è, è andato a lavoro. Magari entra all'improvviso. Guardate. È eh, una no, presa per Shhh. Vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Brava, Sara. Sto mescolando. Allora, te lo giro, ti aiuto a tenerlo. Eh. Bravo, dai! Poi, Dave, puoi farlo anche di più colori la carta che copre le uova di Pasqua. Perché il cioccolato è marrone, però la carta a volte è tutta colorata, molto creativa. Potrei scrivere meglio di me. Ah, si, sì, aspetti due secondi che Potrei scrivere, po scrivere contro te, però. Non ho un pezzo no, di pomini Potrei per i piccolini. Ma no c'è ancora il nero qui okay. prendiamo il c'è il bianco no ma... ma perché il bianco ma perché il giallo no, diventa questo. leggermente più no, chiaro io questo tu c'è questo ma questo serve a me per girare ce faccio, faccio io vuole guarda, fare guarda guarda che bello faccio io e faccio io ma non mi fa fare niente Anzi, no faccio mamma... io ma anche la mamma vuol fare qualcosa no questo io è il bianco <ride> Ho due nasini da dipingere. <ride> due nasini da dipingere. Guarda Davide, qui c'è anche il rosso. Il, il rosso è... fuoco. No, faccio io questo, questo Guarda, io. Oh, oh, guarda prendi questo pennello Mamma. che è tra il giallo mi e il rosso. Oh, questo velocizi un attimo sì. per fare il sotto. Guarda, vado oh. da Sara perché Davide non vuole che l'aiuto. Eh, Gira Non mi aiuta. Per sotto ok facciamo il sotto beh già pitturato aspetta pittura qua sì. mettilo qua dopo ci possiamo mettere dei glitter delle colle glitter che ne dici? non c'è io certo che hai tu. ok non sì. ah, è vero dai aspetta. ok e il primo mettilo qua su e così si pittura il sotto ok primo modo. ora io farei il pure il bianco come Davide ma dove si mette sì, il bianco? bianco? È un po' di bianco, bianco assoluto asso. sì. Voglio un po' di rosa, molto... Va bene, adesso vado chiaro. a prendervi altri colori. Nel frattempo voi parlate eh. con i nostri amici. Ok. Amici, metti anche qui il sicuro sul mio uovo. Mi allontano un secondo, Ok. Eh. Amici, vi svelo un segreto. Lo sai una cosa? Se prendete un colore molto scuro, prendete il bianco anche nelle pitture e potete mettere il bianco, che diventa più chiaro amici voi uh, potete bello. prendere in edicola sapete? tutte le cose che volete i uovi e vedete, lo puoi sapete, ma stai mi arrabbiare, anzi l'incontrario è eh. contrario dite all'incontrario che è lui che mi fa i rispetti a me è all'incontrario no, lei è all'incontrario è no, lui no okay, vabbè non parliamole e sapete che Sara ah oh no papà lui vero che ci, vero che ci disturba mamma guarda come è diventato l'uovo con bianco wow Guarda il mio. ve lo dicevo io che guarda mi diventato tutto col bianco adesso guardate qui quanti mamma. dei colori mi aiuti con questo posso Ad fare ecco. col dito? no col pennello te lo verso io dimmi che colore vuoi la mamma, mamma te lo versa l'arancio lo, lo faccio io questo, Vabbè, posso questo. Il pennello. Tui, pennello. Così, no, questo no, serve per versare Comento, non voglio versare io voglio versare io <ride> Dove oh, Vai. Te l'ho messo qui, no? Perché è anche di Sara questo. Ok. Ci mettiamo questo. un po' di glitter. Dopo no, sì. Allora Sara, dai, questo l'hai terminato. Adesso inizia con, con l'altro. Che colore vuoi? Ecco, bravo, tu cerca il pannello. Il giallo e questo. Sì? Che diventa un bellissimo colore. Mischia! Allora, questo. E questo? Questo. Questo è il blu! Lo apro io ah, lo apro io visto che sta so bene Devo toccare perché sennò io. Vai Sara! Sì, apri! Ah, allora Davide, questo uh, uovo qui sta diventando creativo? Questo sì, molti colori! Vai. Bravi, continuate, continuate! Ma il cristiano e facendo un uovo il mio! Diciamo alle maestre Ma già... che ieri abbiamo fatto l'uovo in pasta di sale e oggi lo stiamo dipingendo. Ma è multicolori! multicolore. eccolo qui. Non riesco a farlo. Giusto? Che profumo! Quindi che buon è. lavoro e ci vediamo dopo. Salutiamo le maestre. Ciao. Ciao. Che non riesco a fare. Ma che bel colore Sara. Non riesco a fare il qua perché era troppo in là queste Quando... uova stanno venendo proprio bene mi serve che me lo giri adesso arrivo eh. dagli ordini Sara, eh mamma di qui mamma di là eh. Ma è un mamma brunchetto. io ho eh. un pochetto per farlo guarda c'è ancora il verde per eh. farlo rimanere dai, così dobbiamo lo darci tanto qua... dai. Eh, dai. coloriamo qui così almeno qua Ah, bella idea mi stira e farla in però no Sara facciamone un pochino su e poi lo metti dai te lo tengo io su di no ma sta venendo si sta venendo tienimelo me che profumino che fa la pasta di sale in fondo è farina e acqua e sale si vero si fa un profumo anche da asciutta no sì, l'ho messo nel forno così. Come nel forno? Eh sì, l'avevo ah, seccato. Mamma. Però non si accende, invece lo udiamo. Ho capito che oltre a fare a dipingere l'uovo di pasqua qui si fa il manicure. Il manicure. Vedo che Sara mi sta dipingendo il dito. Dai! Questo. Aspettosa creatura che sei Aspetta, ah, metti un po' più disteso Mettilo disteso qua Vai, adesso ne fai lati Mamma mia, con le mani non riesco più a far niente mia, tutto, tutto, tutto, tutto. Guarda poi io Pure tu, tutto bianco io guarda... Bene, dai, pasticciamoci tutti No, io no, no, no, Io solo ho pane no. un pezzo che... Peccato che non c'è papà, se no pasticcevamo anche lui È vero C'è un profumo Shhh. Di, di, di, di, di, di lui ci sente dal lavoro Ah sì, perché papà lavora qui vicino Ora mamma qua vicino, qua Mi vicino versi un po' di sono... bianco qua sì, Così il campanello. almeno Non rispetto Lo stesso con questo Ma con, con... al lavoro qui vicino al lavoro sì. potrebbe sentire non è qui con noi è qui vicino si sì. non chiamiamo no assolutamente no allora ora lui allora adesso ti devo aiutare come ho fatto con Sara te lo devo tenere eh, okay, su allora, e okay. fare dietro giusto sì. Sì. si ah, no. <ride> pessime mani <ride> no che ciccio pasticcio no c'è un profumo ma che ciccio guarda pasticcio guarda pane, sembra sì. pane <ride> sembra una forma Dai, di un pane un pane fatto con la farina veramente? certo no <ride> certo, è un profumo assurdo è buonissimo ma ah, metti giù ah, metti. Guarda, guarda, bravo, bravo. Le, fessure, le fessure che sono e aiuti a fare il dietro col bianco mamma no, no, no. E, e io no. aiuto a fare il dietro col bianco ma che casino giuro che facciamo una gara no. di pennelli adesso eh no. pennelli no. contro pennelli no. aiuto no. mamma ci ha sentiti da lavoro ci ha sentiti mamma I ma ma mi viene ad aiutare con queste mani tutte uh -huh. pitturate no, no no no no no non vediamo no, no, ah. Prendi questo! Adesso fai la gara di pelle! No. Sto cute, Allora te... Sei pericoloso, qui non ho il camice da lavoro! Vuoi fare la gara di pennelli. Mamma! È lotta sia. Mamma! Sì? Mi Mamma! madonna com'è sì, bello vai. quello tutto rosa guarda anche questo bello pure il mio è il tuo come lo stai facendo? verde scuro verde scluo. scuro scuro scuro cos'è che? scuro scuro scuro scuro mamma il mio verde chiaro oh verde chiaro verde scuro deciditi verde scuro, ah, guarda, verde chiaro verde guarda chiaro. chiaro guarda questo è un fuzzi mamma mia ma anche questo è troppo bello ora giriamo guarda il mio ti oh. ho messo pure il e fai il tuo terzo uo uomo no, aspetta, tu io già rosa guarda, guarda è già fatto ma certo l'abbiamo fai... già fatto si già... okay. sta formando così, guarda, così ok, ora questo non ha... però questo ma non ha preso vede la vede più eh? non ha preso la forma ma certo che l'ha presa non si vede Vabbè, più che, me lo eh, che cosa vuoi fare questo? non ti, ti vede più si ah, no. o vuoi cambiare il colore? Eh, voglio fare l'uovo kinder proprio quello mm. sì dai dammi il rosso ma no, no dai creativo, no. lo do io ah, no. allora. dai che colore lo vuoi fare? il tuo vento? Vediamo. togli Davide togli. ah no arancione <ride> è giallo È dentro di wow. Allora io direi che Davide ha terminato però No non ho terminato Ma come si sì che è terminato no Dobbiamo passare è... tra poco i glitter I glitter Ma glitter. Che non no. ti aiuto Ho i glitter e tu sei lì Mamma metti i No no aspettiamo Dove... Che li metto io i glitter Non li mettete voi ma di che colore? Decidia. No. Decidiamo Ehi. noi i colori, però. Io ma io. decido io! No, decido, decidiamo noi! No! <ride> Sto rimentando! Dai, oh. dai, dai! Oh, È un formato accoggio. il mio! Un appoggio! È formato! Bravo! È formato! È formato! Sì! Wow! sono eh? Sei vincitore, Davide ha vinto, ha terminato il suo uovo, dai Sara, dai, dai Sara, migliore anche tu, dai Sara, dai, dai. Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, dai Sara, Sara, Sara, dai Sara, Sara, Sara. Sara, Sara. Sara. Eh, dai Lo dai un'ora. Dici che lo fare in un'ora, Davide? Un'ora, un'ora! <ride> Metto un'ora, ci sto mettendo tutto il mio cuore per fare il tuo Perché come sai, Davide, questo è l'uovo dei desideri. Hai spesso dei bei desideri? Io desideri. Già ho già finito. Non lo tocco perché non lo <ride> Ricordiamo i desideri di Sara. Chi è che vuole incontrare, Mama, Sara? Lui e Sofì da insieme. lei! Sì, oh, ma no. la cosa importante... Ma non ha una forma, ora. Rivedere chi? i nostri compagni di scuola e tu Davide? Io, i miei compagni di l'asilo ok, poi cosa volevi trovare? Nel, una, una nel... macchina gigante ma finta una macchina gigante è finta chissà se mai la troveremo cioè, scusatemi, però cosa ho detto prima? Per, ho detto? però sarà eh, ci, ci metto con il di... perché perché? no eh. sarebbe il tuo che è diventato mio perché tu non lo volevi Sara ah. vuole mettergli sui glitter. glitter pure io rosa pure tu no, il rosa, io. Il rosa. Io e io tu rosso. il rosso Davide il rosso lo sapete, lo io come lo vuoi decorare? Quindi, wow. allontaniamo la pittura questo qui ci metti questo qui, ti aiuto? Scusi, no oh. <ride> questa... ma... te la funziona, eccolo ne stato. facciamo dei bottoncini? o no, una lunga lunga? No, lunga Sara secondo me rosa su rosa uno vabbè diventa più luccicoso. invece gli altri io ci metterei a cambiare il colore Sara aggiungiamo anche questo uovo non riesco a esprimire. mamma mia se pesano queste uova! vuol dire che ci sono tanti desideri all'interno? come si stringe? ok guarda bene ok dai adesso prendi un pennello pulito mm -hmm. e vai su ma che Ho eh. quello rosso qui eccolo qui guarda quando esce guarda guarda, guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda no, no, no, no No, guarda guarda guarda guarda no, no, guarda no, guarda guarda posto la colla la colla la colla verde Vieni con me funziona la, il verde con ecco, lui funziona tutto sì. eccolo qui calcione Sì qui sì. funziona funziona, Vai, funziona tutto davide come fa niente sì. oh. ma no anche quando funziona Eccolo qui! Cosa fa funzionare? Il guarda, mio guardate al due scende. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. I filati. Ora col pennello pulito. Spalmiamo Spalma i tuoi glitter verdi. E lo, e lo rimetto un altro Spalmiamo Poi aspettiamo. Una volta. Mi dai il... No, basta, Davide, basta, basta così. Adesso vado a prenderti. No, non lo sai, vedi non stiamo mica facendo uno slime, eh. stiamo decorando mamma, il qua nuovo rosso dei desideri. Mamma, questo è rosso per fare questo, l'ultimo. Wow. Quanto è il blu? L'ultimo colore però, eh. Che l'ultimo. Guarda, facciamo anche qui. Ehm, mamma. Un bel bordo. Ora, ora, ora, il blu. Ora il blu. Sono bellissime. Le mie sono bellissime, comunque. Le... Sono tutte belle. Mamma, sembrano fatte da una Barbie. Faccio io, faccio io, faccio io, faccio io Sì, bambini, ci siamo? Sì, sì guardate il blu Sembra blu. fatto da una Barbie Sì Il blu sembra fatto da un pigiamino Tu da un super pigiamino Allora, adesso eh? La fase successiva È quella di far asciugare Le nostre uova dei desideri eh? Eh. E noi nel frattempo Cosa chiediamo ai nostri amici? Di iscrivervi al canale, di mettere un like. Dica. Giusto? E ci... E ci... E ci... Eh? E, ci? <ride> e, e, e ci... E continueremo a farlo. E ci vediamo... Eh. Al prossimo Sevo video e di Pasqua. Pasqua. Giusto? Pasqua. E, il, e il suo compleanno che è domenica e domani sarà... Eh, come si chiama? cosa si può dire? E Come domani è sabato e domani c'è domenica, domenica sarà il comprarlo di Davide, sì allora ascoltate adesso, la, no no aspetta un secondo, aspetta un secondo, dobbiamo salutare più i nostri amici e poi togliamo la nostra mantella quindi adesso, non si chiama mantella, ok allora adesso le nostre uova si asciugheranno Dopodiché le mettiamo su un bel fiocchetto e ai nostri amici bimbi faremo vedere il risultato finale. finale. Ciao bambini! Ciao. Ci vediamo al prossimo video. video. Le uova di desideri sono qui per salutare anche voi. Ciao! Ciao. Ciao. Perché i desideri sono nel cassetto e nel cuoricino di ogni bambino.